Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al canale Quello di oggi è un video un po' particolare è l'anteprima di una gara che ho effettuato a Montanorama con la Porsche Roof E che finalmente sono riuscito a completare quello che state vedendo in questo momento è la partenza della gara, dove io riesco a fare un paio di sorpassi e soprattutto cerco di tirarmi fuori dai qualunque problema, dai guai. In questo momento quello che vedete è la lotta che ho con il pilota di fronte a me, certo Adam, E ci sono stati dei momenti abbastanza divertenti tra me e lui. Il circuito che è davvero è spettacolare, l'interno di muri, come mi piace chiamare. Questa è la parte finale della salita della montagna e in questo momento sta per iniziare la discesa, la spettacolare discesa. Discesa dove durante la gara vedrete parecchie, parecchie macchine stamparsi in svariati punti. Questo è uno dei momenti dei, della lotta tra me e Adam. Adam. Qui ci tocchiamo, mi fa andare lungo fuori dal tracciato e fortunatamente non riesco a evitare il testacoda e riesco a evitare che le macchine che stanno per sopraggiungere mi sorpassino. a causa della mia uscita di vista il pilota che vedete il pilota della macchina verde che ha qualche problema di connessione vedete che la macchina scompare e rappare spesso e volentieri iniziamo ad effettuare un lungo parallelo Qui lui lo costringa a stare all'interno, prende la curva più lenta, io sto all'esterno, curva più veloce. Ci affianchiamo, ci facciamo tutto l'intero rettilineo affiancati, fin quando passato il cartello, diciamo che lo, lo stringo e forse un po' eccessivamente. Vedete, è sparito di nuovo, riappare. Guidare con un avversario che ti scompare di, di botto non è per niente divertente. Questo è sempre la macchina verde, vedete uscire fuori strada, anche la macchina rossa, dico è un inferno, la montagna è davvero un inferno. Qui eh, quasi mi fate in testa coda, sbandata controllata la controllo. Bella la mia macchina. Adesso uno dei momenti della lotta tra me e Adam rispetto da distinti differenti punti di vista. Io che arrivo abbastanza rapido rispetto a lui sono molto più veloce. Cercheresti di prendere la scia. e cercare pure di staccata, di, di superarlo cosa che mi riesce questa è sempre un'altra un parte della lotta tra me e Adam nella salita della montagna Tra un poco inizierà la discesa e, e lì ce ne saranno delle belle. Bah, bellissima, davvero bellissima la discesa. Ui, quel muro. Questa è parte della lotta che avviene, lotta diciamo, che avviene dalle prime posizioni, la macchina rossa è il numero uno, il leader della gara, la macchina numero cinque il secondo. È stata davvero una bella lotta, io mi sono visto quasi per intero la, la gara, ma loro già sono a un livello veramente esagerato macchina numero 1 vuol dire che ha il rating superiore a tutti i piloti che hanno partecipato a questa gara ma si sì, vede, guardate la macchina come la tiene incollata all'asfalto. Anche il numero 5 devo dire che se la cava abbastanza bene. Gara che comunque è stata molto molto divertente, sofferta in un certo senso, ma questo lo vedrete domani quando quando se caricherò il video della, della della gara completa questo era solo un assaggino per mostrarvi quello che potete vedere e che vi, vi aspetterà beh, con questo vi, vi lascio alla prossima inserirò, caricherò il video dell'intera gara a breve Spero che vi piaccia, quindi non perdetevi l'appuntamento con, eh, con, questa, con questa incredibile gara. <ride> Un saluto a tutti, ciao!